Ah, ci, sono, ci sono, ciao, ciao, ciao a tutti e a tutti i tuoi ascoltatori e chi si aggiungerà anche dopo, visto che insomma ci stanno anche i miei, ovviamente. <ride> certo, certo. Guarda, Angela, poi eh, siamo in diretta sulle piattaforme YouTube, eh, Facebook e Instagram. Eh, eh, la cosa interessante è che eh, io e te già ci conosciamo da un po' di tempo perché un sì, paio, paio d'anni anni, d anni fa, sì. Eh, sì. era giugno 15 con... <ride> esatto. abbiamo fatto una conferenza con il pubblico, eh, abbiamo invitato tutti i nostri clienti e tu sei stata splendida eh, nel spiegare eh, questo Reiki in ospedale, eh, ci piacerebbe a che punto siamo arrivati? Eh, con anche questa epidemia, coronavirus, la gente, perché tutti quanti in ospedale sembrano tutti quanti malati di coronavirus, ma non è vero. Ci sono sì, tante infatti, persone che non sembrano. Raccontici qualche cosa in questo momento. Allora. come? Allora, Vai. io in realtà in questo momento non sto andando a fare volontariato in ospedale, perché praticamente, eh, però magari prima dobbiamo spiegare a chi ci ascolta che cos'è questo Reiki. Eh, apro una piccola parola, si poi magari parliamo più distintamente. È una tecnica energetica eh, di origine giapponese, tipo la pranoterapia. Si poggiano le mani semplicemente senza torsione, manipolazione e quanto altro, e si trasmette energia. E molto simile alla pranoterapia, però eh, non si dà la propria energia, ma l'energia universale. Io questa tecnica energetica l'ho conosciuta diversi anni fa, quando sono stata operata alla testa per un tumore benigno, per fortuna, e, e poi in seguito, oh, avendo visto che su di me funzionava, eh, allora ho frequentato i corsi di primo e secondo livello direi che l'ho portato in ospedale come volontariato proprio dove sono stata eh, operata, quindi neurochirurgia del San Filippo Neri di Roma. E sono cinque anni che presto volontariato lì, fino a marzo, ovviamente, perché poi mi sono dovuta fermare, visto il Covid, il reparto di neurochirurgia è praticamente diciamo, strapieno. Quindi, oltre essere ehm, diciamo, pazienti del reparto stesso neurochirurgia, ci sono pazienti di altri due reparti, perché un altro bodiglione del San Filippo Neri è diventato reparto Covid, quindi è chiaro che io insomma li devo mettere le mani sulle persone, mi devo avvicinare, non è il momento di fare queste tecniche su di loro, ma è qualcosa di veramente ehm, fantastico, perché è apprezzatissimo anche da infermieri e neurochirurghi che l'hanno provato da me. E, e quindi, niente, insomma dimmi tu cosa vuoi che ti racconti in particolare eh, no va bene per la gente io ho notato nel tuo canale youtube che adesso vediamo un attimo faremo vedere eccolo qui perfetto c'è un video che dura 15 minuti sì. io nella descrizione tua ho messo questo link e la gente al limite con calma eh, lo potrà visionare per eh, sì. vedere eh, come spieghi molto molto bene questa, questa tecnica esatto. che in effetti io mi ricordo con Manuela anche lei che ha avuto eh, da fare con te eh, sì. un'operazione eh, è stata aiutata moltissimo eh, è vero due anni, due anni fa eh, sì. quindi ci, ci sei rimasta nel cuore. Ah, ma Anche voi. Infatti, perché... vi, vi pensavo poi, ma dico, ma è, è tanto che non li vedono sette, Quindi, era, perché poi io, io sono abituata, comunque, con tantissimi pazienti dell'ospedale, poi di rimanere in contatto, ma anche persone che poi in realtà eh, non, non sono di Roma. Per esempio, c'è una paziente che è venuta a Roma cinque anni fa, erano due o tre mesi che facevo volontariato, quindi era proprio cinque anni adesso in pratica, Bene. è stata operata per un aneurisma, e le ho mandato eh, anche Reiki a distanza quando è tornata giù in Sicilia, perché ha affrontato un, un intervento proprio per un tumore pure al seno, quindi... e poi lei addirittura è venuta a Roma appositamente per me, quando sì. è uscito il mio libro, proprio Reiki, il dono, che è quello proprio che parla di questa mia esperienza in ospedale, Perfetto. e addirittura ha letto un pezzetto che la riguarda quindi proprio leggeva se stessa è stato sì, bellissimo perché insomma sì, all'epoca di due anni fa quando abbiamo sì. fatto quella riunione eh, presentavi proprio questo libro sì, perché poi è, è uscito lei. tre mesi dopo è uscito ottobre quindi eccolo lì, insomma sono è due perfetto. anni e so che ha un grande successo ragazzi iscrivetevi al canale di Angela e comprate il suo libro che è fantastico per le persone che necessitano di questa tecnica potrete trovare tutto quanto sul canale di Angela il link specifico di 15 minuti lo potrete visionare con calma e, e che cosa possiamo dire di più Angela adesso eh, che eh, sono riapparsi non solamente i malati di covid ma anche gli altri perché tanti trattamenti sono stati interrotti sì. penso, interrotti anche alla chemioterapia adesso eh, rende, si, è un disastro d'accordo. però noi ci tiriamo su le maniche ci diamo da fare e queste conferenze che stiamo facendo servono veramente per questo sì. Perché la gente ha paura in questo momento e dobbiamo dare fiducia a noi stessi e alle persone come te che ci aiutano a superare dei momenti difficili della nostra vita. È vero perché il Reiki in particolare fa molto bene alle persone in stato di ansia e stress che è la cosa più caratteristica diciamo così purtroppo di questo periodo. E, e quindi ricevere Bene. un trattamento Reiki in momenti particolari come questo aiuta tantissimo perché c'è veramente bisogno di, eh, di, di andare avanti e quindi non focalizzarsi sul, sulla paura che cosa succede poi con la paura perché in questo momento purtroppo questo è eh, eh, si abbassano le difese immunitarie e abbassandosi le difese immunitarie eh, c'è più Pericolo purtroppo di contrarre malattie in generale, poi adesso c'è cioè, il COVID, quindi ancora, è ancora meno indicato far abbassare le proprie difese immunitarie. Quindi il benessere in assoluto, riequilibrare le energie permette di essere più forti e di stare meglio. Guarda, c'è qualche utente in Facebook che ti ringrazia per il tuo beneficio. Grazie so poi... a chi mi ascolta, ah, perché comunque ah, è, è per me importantissimo diffondere la conoscenza del Reiki, perché in Italia, a differenza del resto del mondo, non, si conosce molto poco. Eh, io per esempio, averlo portato in ospedale, cioè, sono una persona proprio diciamo una perla rara in questo senso nel campo perché non ci riesce praticamente nessuno perché i medici sono molto scettici e, e quindi invece... Per fortuna, dove so io, eh, hanno appurato che fa bene soprattutto alle persone che devono essere operate, perché torniamo al discorso: ansia, stress, paura, eccetera. E quindi quando io do Reiki alle persone che stanno lì in ospedale, prevalentemente danno la precedenza a chi deve essere operato. Poi, ovviamente, come sa bene Emanuela, eh, se sono ancora in ospedale, quando io torno la settimana successiva, perché io vado due giorni di seguito una volta a settimana, e eh, eh, loro ricevono ovviamente anche dopo l'intervento ma insomma la precedenza viene fatta a chi deve, deve operarsi fantastico allora eh, concludendo questa intervista perché oggi io personalmente ho una maratona con un sacco di persone da torino alla sicilia da intervistare proprio perché la domenica eh, ci riposiamo un attimo eh, perché durante la settimana non ce l'aspettavamo nella parruccheria a proposito eh, noi ci siamo lasciati in un altro negozio eh, ti ricordo che siamo in via Massacciuccoli 23, quartiere africano. e ti faremo il prossimo taglio, te lo faremo con Manuela <ride> e ti faremo bellissimo perché tu hai un taglio particolarissimo molto particolare eh, sì. Senti, ho sofferto allora, molto a proposito del covid perché voi magari ve li ci raggiungete tra voi i capelli, io invece stavo in condizioni pessime. Sì, <ride> Senti concludendo che, che invito vuoi dare alle persone che eh, necessitano del tuo servizio? Potete contattare Angela nei numeri del, del canale o contattarla direttamente. Sì. Per informazioni e... Esatto, perché per informazioni, soprattutto sul video, no? Poi alla fine c'è il mio sito internet, c'è la mia email, c'è tutto, quindi... Ah. Eh, basta guardare il video e alla fine proprio, cioè avete, tut eh, avete tutte le informazioni, c'è cioè il mio bigliettino da visita, c'è cioè tutto. Perfetto. Perciò eh, come... appena guardate il video intanto vi Perfetto. rendete conto eh, di che cosa si tratta, lo spiego molto velocemente perché quello che dico lì in un quarto d'ora in realtà lo spiego in un'ora, un'ora e mezza e tu sai benissimo Francesco sì, sì. Ci ho messo quel tempo per spiegare un po' tutto, anche perché poi c'è l'interazione con le persone che fanno domande, eccetera. Io lì l'ho fatto volutamente breve, in realtà, un po' però non gli le delle persone, perché poi sai, i video lunghi, poi le persone si stancano a vederle un po', perché comunque ho così la possibilità di fare anche video eh, specifici su, su determinati punti di quel video stesso eh, certo, per approfondire certo. insomma, magari video di 5 minuti su una cosa su un'altra e, e, e si può sviscerare di più l'argomento Perfetto, perfetto. Io ti ringrazio del tuo intervento. Ti ho disturbato da ieri. Eh, è stati, stato un siamo piacere. Siamo stati rapidi perché so che adesso a mezzogiorno hai un appuntamento eh, terapeutico. E allora ti ho costretta a, a farti vedere. Poi al limite, con un po' più di calma. Eh, se ci saranno delle novità rifaremo un intervento informativo alle persone che ci seguono perché no? Perché no? Per la, la prossima volta che ti riendiamo ri in diretta il tuo libro tieni in mano e sì. parleremo sì. del tuo libro ok benissimo. va benissimo allora, ti ringrazio e ci vediamo alla prossima. Buona domenica a te e a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, oh, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.